È vero che un uomo per arrivare a rendersi conto di quello che ha fatto deve arrivare comunque a un punto limite, a un punto critico e anche forse la donna anche per rendersi conto della violenza che subisce deve, soprattutto quando c'è una relazione con l'uomo, deve comunque anche lei arrivare a un punto limite. Nella mia esperienza è esattamente in questi termini, cioè non ci si rende conto che anche la violenza psicologica, la violenza quotidiana che viene vissuta, nella quale ci si limita rispetto a delle scelte professionali o familiari, in realtà è una forma di violenza rispetto alla persona. Soltanto quando arriva il momento limite, come, come diceva lei, eh, delle botte, della violenza fisica, del sangue che scorre, a quel punto inizia a scattare qualcosa nella consapevolezza, ma quello che veramente diventa eh, straordinario, negativamente straordinario è il fatto che se questa violenza fisica non c'è, si ritiene che la violenza psicologica, che è ancora più interna, è molto più sottile e ti determina nei comportamenti e nelle tue scelte di vita, le persone non ritengono che si tratti di un reato. Non si, non si ritiene che si possa denunciare tutto questo, non si ritiene che né dal, dal punto di vista della vittima né dal punto di vista di chi commette questo tipo di reato, che... La coartazione della volontà e della vita altrui sia un reato, invece lo è.